Zombie apocalypse. Eccomi qua, anzi, buonasera, ciao a tutti, a tutti ragazzi e a tutte ragazze e ragazzi miei. Dunque, altro video eh, beauty perché oggi voglio portare tanto video beauty perché così, almeno non diventa solo un canale dispersivo o altro, però, altro nel senso, solo che è riccio quello che è però voglio portare con altro contenuto che oggi sarebbe questa palette che mi sta piacendo davvero tanto premessa, piccolo premissuccio <ride> non vi porterò, non vi metterò gli swatch perché tanto ce ne, avreste, ne avrete visto già tanti però vi dico che la flawless 4 o la flawless quale sarà? no aspettate, perché era Sofix palette? vabbè non importa al momento, al momento vi faccio vedere questa qui che è della s 4 vedete che vi è scritto quassù, qua su qua scusate le unghie fanno schifo ma dettagli <ride> dettagli e, questi sono i colori io non so perché questa luce è una schifezza ma come vabbè anche l'altro video non era da meno ma vabbè dettagli era un video dove c'era la skin care come mi cura il viso la mattina o il pomeriggio o anche a notte inoltrata ma a parte scherzi comunque questa è la palette dei miei colori e i miei colori preferiti non indovinerete mai quali sono allora uno è che notifiche ci sono oggi siete molto attivi direi mm -hmm. allora dunque da quale parto? da questo qui questo qua che c'è qua poi quello che vedete la cialda buccata cioè sarebbe questo e poi quest'altro qui questo e eh, eh si sì ragazze sono tutti colori che io eh, applico su tutta la palpebra ma eh, che poi vado a sfumare per bene e si uniscono e fanno tutto un unico colore non lo so perché mi piacciono da matti e vi dico anche una cosa sti colori io li utilizzo quando voglio fare un trucco che sono di buon umore ma anche un trucco quando non so che cacchio tirare fuori di, di, di, di, di altre palette con la Flawless 4 oppure con l'altra che adesso l'ho seppellita sopra gli altri prodotti che io avevo già recensito Comunque so, vabbè, è seppellita via senza fare troppi preamboli Troppi giri di parole come al solito Io ho i miei giri di parole che non finiscono più Allora questa è la palette che vi dicevo della Flawless 4 e Se volete ve la faccio rivedere Sì, ma lo so che l'avete vista ma perché non gli è chiaro Ecco qua Flawless 4 vedete? Sì. Perché tre? Ho le vale mani. Boh, vale. Comunque, questa palette eh, la utilizzo sia quando voglio fare uno smoking colorato, che poi smoking non lo posso chiamare, ma sono trucchi colorati, o anche quando non voglio tirare un'altra palette fuori. Faccio questi tipi, di, questi tipi di colori. Ah, PS, sempre cani, ma che ci posso fare? Pazienza abbaiono devono fare la guardia quindi abbaiono e niente quindi che dirvi questo colore qua mi sta piacendo un botto sarebbe questo qua bellissimo ma anche questo qua sotto non è da meno bellissimi sono tutti belli poi come altro palette è molto ha eh, acclamata a me che vi faccio vedere una volta solo vi ho fatto vedere ma la sto utilizzando tantissimo ed è estivissima ragazze andiamo a no no che era no ah in fondo al mar in fondo al mar bellissima guardate quanto è carina troppo bella mi piace da matti questa quanto allora 24 mesi di pao si sì, 24 mesi di pao Oh, sicuramente si intanto abbassa il tono alla voce e poi la rialzo ma perché se si sente i rumori sotto fonte ragazze eh, non so nello studio sono la casa mia è privata vabbè sono discorsi stupidi ma la realtà ragazze, che ci posso fare avrei anche un altro piano su casa mia che è sempre siamo una casa di tre piani io abito però non mi vado di andare, preferisco stare nel mio mondo, mi mio capposo, che una, una, non so di quanti metri sia la mia stanza e so, siete appoggiati sopra la mia scrivania postazione computer, ecco perché non voglio andare su anche perché su ci sono, rimbombano la mia voce, quindi anche no, comunque vi dicevo palette bellissima, torniamo a noi, palette bellissima, perché non ve la apro che forse è meglio, sì, ecco qua Aspetta, che vi tolgo questi? Che tanto io non so perché li ho messi di nuovo. Boh, sarebbero veriti questi applicatori qua? Che non so cosa me ne faccio. Boh, allora vediamo un po'. Tolgo questo qua, questa velina che c'è qua. Vedete, Già. allora, dunque, gloss ombretti. E chi più ne ha più ne mette? Io ho utilizzato, ovviamente. Questi qua, i penultimi, questi, vedete, già. Poi come eh, blush bronzer, ho utilizzato questo qua, aspettate un secondo. Questo e quest'altro. Vabbè, sono tutti e due dei bronzer, ma vi assicuro che non è così. O forse, non saprei, vabbè. Questo, questo è più blush, questo si sì, sì, avvicina di più a un blush, vedete, sì. Poi, e poi niente. Altri colori che ho utilizzato sono questi. Questi e questi. Non mi chiedete nomi perché ragazze. È una palette qualunque ragazze. Non è come la Natasha Venona. Oppure come, non lo so, Wet n Wild, Elf, so, uh, morphy o come, non lo so, mh, Jeffree Star o altri tipi di palette. No, questa è una palette da da poraccia proprio come vuol dire è una palette proprio che si che non si vuole imitare a nessuno capito vedete è bella e rimane di parte perché a me questa qua mi piace ma chissene, se non è tanto di marca io, la zoeva che tira ogni tanto fuori per farla vedere a voi e anche per ci truccare vedete zoeva off Opulence di Zoeva, vedete, off, cosa sto dicendo, <ride> off, anzi, uh, uh, uh, sì, di nuovo, aglio. <ride> allora, Opulence di Zoeva, questa qua, che è bellissima, la luce è una schifezza, io già lo so, e comunque questo è, imperial imperial mi sta facendo un casino, imperial troppo bella, fantastica, poi cos'altro c'è, um, non mi ricordo più, buonanotte ehm, ah si sì, questo colore che ho indossato anche su instagram e vi ho fatto la foto vedete? bel colore vero? si sì. poi c'è questo o quest'altro qui, sono tutti belli ragazze li indosso tutti quanti facendo un solo unico colore bellissimi vedete? vedete che belli che sono li metto di qua, no neanche non si vedono ok Così forse si vedono, sono troppo belli Ragazzi, che ve lo dico a fare? Che ve lo dico a fare? E questo, adesso rimetto la sua bella scatolina Onde evitare che non che me la dimentico da qualche parte della stanza e Poi non la trovo più Poi, altro tipo c'è? No, basta Niente, allora, quanto minuto è registrato 8 minuti, bene altra parte a farvi vedere non ce n'è altra non credo che non ce ne sia allora questa paletta ancora la devo mettere in in camino ovvero in come dire si sì, sarebbe questa qua questa è della Forever Flawless se mi dici di tirarla fuori io non lo so allora l'ho tirata da qua, da qua da dietro da qua non so se vedete cosa sto toccando la mia cassettiera dei trucchi allora questa qui ha lo stesso un'altra avvelina che non so se ci crede ma questa è una avvelina sì perché faccio tante storie per vedere le cose che voglio per vedere non lo so vabbè <ride> comunque questa è altra ops questa è un'altra delle mie palette che non ho ancora toccato anzi ho toccato solo questo colore qual era? non mi ricordo aspetta un attimo sì questo ho toccato come colore se non erro e io e con questo io ho truccato mia nonna ma off camera. Non ho mai registrato se no un giorno che faceva un po' di caldo ho registrato ma poi non sarei fatto niente di pubblicarlo perché non ci è stata una schifezza, quindi nine. Non ho pubblicato il video, pazienza, sarà chissà quando sarà. Boh. E se sarà, io spero di poter truccare mia nonna un giorno con questa palette che è meravigliosa ed è topissima, bella. Vedete che carina che è. Non c'entra neanche nell'inquadratura, di quanto è bella. Poche altre palette che vi ho fatto vedere, non me lo ricordo più. Aspettate un secondo perché c'è una marea di casino che non finisce più. E niente ragazze, questa era la Flawless, no la Forever Flawless. E' destra bella, non di più, bellissima vedete che packaging che ha che packaging ha ah, il packaging del mandala mandala è bellissimo è rilassantissimo e poi niente ragazze questo era tutto e se va mettete un bel like anzi non ve lo dico perché se no ve lo fate non lo so però io ve lo dico lo stesso comunque spero di avervi fatto compagnia tutto oggi tutto questo oggi e noi ci vediamo al prossimo video ragazze ci vediamo, oh, aspettate, mi sono spaventata, mi sembra che stavo aprendo la porta da sola, perché ogni tanto il vice i guardare video paranormali, ma vabbè dettagli <ride> e niente, quindi mh, se vi ho fatto compagnia bene, se così, mh, non lo so, vedete altri video, video vlog, video make-up sul mio canale, video vlog che è cricci, che anche quelli ne porta a tutto andare, video sulla pulizia della mia casa e ciò che ne ho di più, chi più ne ha più ne mette se vi va, date una bella ricettina al mio canale youtube cioè a tutti i miei video se volete, non dico quelli vecchi ma ci sono che video smr quindi tanto mi va di fare oddio che bellicato che ho fatto oggi, bellissimo <ride> niente, no lo dico perché mi piace davvero non è troppo, um, troppo luminoso, ma non è neanche di quei mascara, ma sì, cioè non è neanche di quei make-up look troppo, troppo, troppo, eh, che danno troppo all'occhio. Comunque, niente ragazze, questo era tutto, bacio e ci vediamo in un altro video che non so quando sarà. Mm. Volevo portarmi video dei profumi, mi sa che lo faccio nell'altra serie. No, aspettate, ho fatto video delle palette, adesso ehm, voglio farvi vedere il profumo che ho indossato stamattina. Sì, stamattina mi è arrivata l'email di Pupa, ma vabbè, perché sono scritta una newsletter letter. di Pupa, ma vabbè, tanto non compro più nulla da Pupa perché sono piene di sbrutti un profumo intanto metto comunque questo qui vi dicevo è un profumo di viva donna perché sia se non l'ho sentito male dalle, dalle martinos che è carmen e angela perché sia che mi hanno detto questo qua è un profumo che è viva donna spiegatemi voi perché non ho capito se mi avete detto questo o un altro ma mi sa che era questo boh. poi come altro profumo metto che sa di pulito questo qua molto buono e è, è fantastico della anna blu marine non so neanche se si legge più il nome vedete anna blu marine vabbè no non si legge più no ecco qui la scrittura è qua ma è troppo piccola è leggibile ragazzi comunque questo è anna di anna blu marine blu marine aiuto il tappo sa so di bucato, non so perché, bucato nel senso che sa so di roba distesa al sole, non so come dirlo. E questo qua è un tappo con la rosa, vedete? Bellissimo, il profumo è spettacolare, buono e persiste tutto tutto il giorno, anche l'indomani e dopo domani, non so perché, sul mio, sul mio tipo di pH di pelle ha una persistenza al bacio, non so perché, boh, vabbè. Poi altro tipo di profumo che metto sempre: scusate che se faccio vedere a me, però. Eh. Allora, questo tesoro d'oriente, te verde e verbena, mi piace da matti, molto buono, troppo top. Acqua profumata, aromatica, eh, profumo misto, buonissimo. Aspettate che lo uso: non, non è male, dai, all'inizio non mi faceva impazzire, ma adesso mi sta facendo. Veramente, ah, che vedere l'estate, come non mai, anche questo non è male per niente, ma che livello lo indosso, perché devo dire d'estate, inverno, primavera, autunno e così via. Non c'è preferenza di stagione, come dice Luana, io lo indosso perché mi piace e basta, qualsiasi, qualsiasi stagione sia, non importa, d'estate, inverno, chissà, io lo uso sempre, non sempre, sempre, ma ogni tanto... Mi si attacca le mani come si vuol dire, già allora, dunque, mm, vi dico già che in questi giorni ho utilizzato per niente quel, quel deodorante. Vi, vi ricordate quel deodorante che vi ho menzionato? Mm, no, della pelle, il intermali 12,90 euro ed è questo molto, molto, molto buono sul mio pH di pelle, ovvero sulle mie ascelle sente poi però va via quindi mi fa puzzare di brutto lo sto utilizzando a forza di la forza di volontà perché come si vuol dire con molto sforzo perché in realtà ha un bel odore ma dopo un po ciao proprio va a forsi dire no no ragazze io non ho questo deodorante perché perché non suda non ha una sudorazione eccessiva come la mia va benone credo almeno non lo so non ho no, no ma sudorazione di quelle normali ma la mia è una sudorazione veramente sudorazione di quelle vabbè non commentare <ride> no ragazze non ci siamo Sto dorante l'ho preso per sbaglio perché volevo una cosa che mi facesse un bel profumino una bella cosa ma come ci vuole il talco alterà il sudore perché sennò così no no va bene anche no grazie tutto il resto ragazze cosa vi ho mai mostrato, Nient'altro. A parte quest'acqua di avene che la sto terminando E la devo ricomprare, forse costa tra le 8-9 e le 9 euro Non di più E questa qua, quando me la spruzzo, perché ce n'è ancora Ho sentito che ce n'è ancora Sì, ce n'è ancora E ah, vabbè, ora me la spruzzo, voglio vedere se cambia qualcosa o oh, meno Aspetta un secondo Scusate che me la sto mettendo in mezzo agli occhi Vabbè, In mezzo la telecamera aspettate ah, avevo un mal di testa quasi quasi me l'ha fatto passare sto spruzzolino così ah, ragazzi non potete capire è troppo bello adesso mi piacerebbe però è la verità questa questa camicella è topissima ragazzi non so perché cosa sto aspettando questo tente come si può dire sto tentennando di volerla comprare ma non ho idea di quando la comprerò boh, vabbè. meno male che non vi riprendere questo comunque vabbè questo siamo già 17 minuti che parlo <ride> avvene il Utermal è troppo buona quindi ve la consiglio perché almeno questa secondo me fa il caso nostro come per voi top top top mi piace da matti io devo dire la verità, ho sentito un bel beneficio perché come l'ho spruzzata mi ha fatto sentire non una cosa proprio, so di, sì, di sollievo, di sollievo, null'altro. Non, non era negativo, l'ho vista per dire, una cosa di... Ah, ho ritrovato la pace dei sensi, sì, ragazzi, la pace dei sensi. Vabbè, la metto qua perché non so dove metterla. No, neanche. La metterò qui se non mi casca. Ok ce l'ho fatta sempre che non mi casca no invece mi casca ecco la metto qua, Ops, avete sentito rumore strano? era la lampada che ho qua, so qua sopra qua sopra qua sopra come sto, qua? come sto cavolo parlando vabbè se questo video vi è piaciuto vi fate compagnia siamo arrivati finalmente al, al termine di questo video e noi ci si vede in un altro video perché già sono 18 minuti che parlo più di 18 minuti quasi 19 20 minuti un bacio e se vi va restate fedeli a me si va ciao non vi obbligo però se vi va io sono qua guardate tutti gli altri video dai vlog che critici a tutti gli altri make up di tutto cioè, ho intenzione di variare di portare altri tipi di contenuti e se è così benvenga per me ciao un bacio vi voglio bene ciao